Se non vuoi più sopportare la tua fastidiosa dentiera per tutta la vita, ascolta bene quello che sto per dirti. Sono il dottor Carpegna e da oltre vent'anni aiuto i miei pazienti, attraverso l'uso degli impianti, a sostituire le vecchie e fastidiose protesi con dei denti fissi, supportati dagli impianti dentali. Tutte le settimane ormai si presentano nei nostri studi pazienti ai quali era stata negata la possibilità di riavere dei denti fissi costretti ad accontentarsi e a convivere con le vecchie dentiere non avendo alternative difficoltà a masticare, dolori e fastidio della gengiva problematiche nel parlare, specialmente per quelli che portano le protesi superiori imbarazzo nel sorridere a causa della scarsa estetica e problematiche psicologiche in quanto questi pazienti si sentono meno mati rispetto alle persone che hanno i denti. Ma perché tutto ciò sta ancora accadendo nel 2022 quando l'utilizzo degli impianti potrebbe risolvere queste problematiche? Questo è quello che ci chiediamo tutti i giorni anche noi quando veniamo in contatto con queste persone visto che nel corso degli ultimi 5 anni solo due persone sulle oltre 2.300 che abbiamo visitate non erano idonee a riavere i denti fissi tramite gli impianti. Ma quali sono i motivi che ci raccontano i nostri pazienti per i quali gli era stata negata la possibilità di tornare a mangiare e ridere serenamente senza impedimenti? La principale di queste è la mancanza di osso. Ancora oggi purtroppo succede che questo sia il motivo principale, nonostante non sia assolutamente vero. In primis, la maggior parte delle volte, questa fantomatica mancanza di osso viene diagnosticata senza le dovute lastre, e in particolare la TAC, che è l'unica lastra tridimensionale che ci permette di sapere con esattezza quanto osso ci sia e dove sia disponibile. C'è dovuto al fatto che questo macchinario non si trovi nella maggior parte degli studi odontoiatrici a causa del suo grande costo e che quindi la maggior parte delle volte la diagnosi e i piani di trattamento siano fatti senza le informazioni essenziali derivanti da questo esame radiografico. Ed è proprio per questo che nel nostro studio lo troverai a tua disposizione per poterti dire con esattezza e sicurezza quanto osso sia presente all'interno della tua bocca e dove sia presente. Nel caso in cui effettivamente, e può capitare, ci sia poco osso, già da diversi anni esiste la possibilità di risolvere questa situazione in due maniere diverse. La prima prevede l'ausilio di innesti ossei che servono a ricostruirlo, dove eventualmente serve, e questo tipo di intervento si può tranquillamente effettuare in normale studio odontoiatrico, senza bisogno di ricoveri ospedalieri, i famosi prelievi d'anca che andavano tanto di moda dieci anni fa, che tra l'altro non funzionavano neanche. In alternativa si posizionano gli impianti in zone diverse. Esistono gli impianti zigomatici, gli impianti pterigoidei, gli impianti trasnasali, che permettono di poter riavere i denti fissi in minor tempo e senza la necessità di innesti che richiedono comunque un numero maggiore di interventi. Spesso i pazienti hanno un po' di timori, specialmente per quanto riguarda gli impianti zigomatici. In realtà sono assolutamente sicuri e hanno le stesse probabilità di funzionare che gli impianti posizionati nel resto della bocca. Bisogna ovviamente semplicemente avere una capacità chirurgica maggiore rispetto a quella necessaria per posizionare gli impianti normali. L'altro ostacolo che spesso limita le persone ad avvicinarsi all'utilizzo degli impianti è la paura. Un recente studio odontoiatrico ha rivelato che in realtà il motivo principale per il quale le persone non si sottopongono a interventi odontoiatrici di qualsiasi genere è proprio la paura, specialmente le persone di una certa età che in gioventù hanno sperimentato un'odontoiatria non proprio piacevole, anzi spesso dolorosa e sanguinolenta, tergiversano e continuano a rimandare il miglioramento della propria bocca a causa di questo motivo, con la conseguenza di peggiorarne ulteriormente la situazione. Per questo è fondamentale sapere che, per abilitare un'intera arcata con dei denti fissi, sopra, sotto, dove, dove si vuole, sono necessari circa 45 minuti di intervento, completamente indolori, e che nei giorni successivi, con l'uso dei più comuni antidolorifici, è possibile non soffrire e riprendere a mangiare e sorridere in brevissimo tempo. Spesso invece l'intervento per il posizionamento degli impianti viene presentato come quasi un'operazione a cuore aperto, in cui impavidi chirurghi odontoiatrici sfidano il fatto ai demoni dell'inferno per far ritrovare il sorriso ai propri pazienti, tra mille peripezie e sofferenze. Ciò è veramente fuori dalla realtà e basti pensare che in condizioni normali per mettere un impianto singolo, quindi semplicemente un dente, non servono più di 10 minuti tra anestesia, posizionamento, buco e sutura nella zona interessata. Se quindi anche tu hai questo tipo di problematiche e vorresti cercare di risolverle, clicca qua sotto, lascia i tuoi dati e ti ricontatteremo il più presto possibile per fissare una visita specialistica con tutte le lastre necessarie a capire la tua reale situazione e quale sia il modo migliore per risolverla. Ti aspettiamo!